Buongiorno amore, ascolta Vane, oggi non posso venirti a prendere troppo tardi a cavallo perché stasera dobbiamo andare a cena per il compleanno okay. di Daniel, ok? Hai già deciso cosa metterti così non perdiamo tempo quando rientriamo a casa? Sì mamma, però c'è una mia maglietta, la mia preferita, Ah, vuoi quella? Questa ok? Qui che un pochino sporca. Va bene, te la lavo allora, va bene? Eh? grazie, ok, dai andiamo a cavallo, hai deciso di mangiare lì quindi oggi? e come ti sei vestita oggi? con i pantaloni lunghi amore perché sul cavallo bisogna avere i pantaloni lunghi, ok amore dai adesso andiamo, va bene? Anastasia rimane qui, la lascio con Daniel ti porto e torno subito indietro tieni l'acqua Ole. Il pranzo abbiamo detto che lo fai lì, vero? Vuoi portarti qualche snack o poi li compri lì? Non vuoi portarti niente niente? Sei sicura che c'è tutto? Amore siamo arrivati, vuoi che ti accompagno? Vediamo se c'è qualcuno perché siamo in anticipo come piace a te e non vedo nessuno. Quindi Vane, ascoltami, non vuoi che ti porto io la pasta? Vuoi mangiare qui? Chiediamo uh, il menù? Se okay. ce lo dicono? Eh? Yeah. Si possono eh, perché me lo, ce lo dicono dopo e, loro dire, e dopo scegliamo noi, quindi non so se adesso sanno proprio. Ok, va bene, proviamo a vedere se incontriamo qualcuno per strada perché non c'è nessuno <ride> e andiamo. Buongiorno ragazzi, Vanessa è andata a cavallo, adora tantissimo questa attività e quindi penso che procederemo anche poi a settembre. Anastasia sta dormendo e su con Daniel, quindi quando si sveglierà eh, procediamo con il video, con la preparazione per stasera, perché appunto festeggeremo il compleanno di Daniel. One Eternity Later. Amore, buongiorno. Buongiorno, sto giocando stai, stai giocando con le tue Barbie? Sì. Guarda quante ce n'è. Sì. Ah. E che gioco stai facendo? A chi Aghi wagi Senti ascoltami Stamattina Vanessa mi ha chiesto di lavarle la maglietta Perché oggi mh, è il compleanno di Daniel E dobbiamo andare fuori a cena Ok Quindi eh, Anzi in realtà il compleanno di Dani era ieri Però nel locale in cui andiamo fuori a cena Ieri era chiuso e quindi andremo stasera Hai voglia di fare una cosa per me? Di accenderla tu la lavatrice E ti insegno a fare il bucato? Mentre io lavo i bagnetti? Eh? Quindi ti aspetto su, Sì. vieni con me, sì. e poi dobbiamo andare subito a prendere Vanessa, ok? E tu come ti vesti stasera invece, così, perché stai benissimo? No, è bellissimo questo abitino, stai benissimo. Dai, brava amore. Catto. Ok, andiamo a fare la lavatrice, trallallero, così se impari a fare la lavatrice, quando ho bisogno la fai tu al posto mio. Sì, ok, ora devi chiedere. Ottimo, è il gradino. Senta, eh che stai camminando al contrario oh, mm. Allora nel frattempo che tu vai sul balcone do... Ecco sì, sei ca... <ride> Mi sei fatto male? No vero? Aspetta che io prendo Ah no forse sono nell'altro bagno Ok che vado a prendere un attimo I detersivi che mi servono a me per lavare il bagno Ah no, guarda Ani, la maglietta di Vanessa è sul letto, vai a prenderla che stamattina l'abbiamo lasciata lì Ecco, brava, prendi questa che gli diamo una rinfrescata e portala di là allora, Amore, sì, mettila lì Allora, aspetta che appoggio questo un attimo, che è quello che mi serve Allora, guarda, adesso chiudi Chiudi la lavatrice Ti faccio vedere velocemente i detersivi che devi mettere, io vado in bagno a lavare, ok? okay. Brava, apri il cassetto, ti faccio vedere, per prima cosa devi mettere un tappo di questo, che questo è il detersivo, sì. ok? Poi devi mettere, guarda, la lascio qui perché pesa, un tappo di questa e uno di questo che è l'amorbidente, va bene? Okay. Quindi, l'unico che va qui è l'amorbidente, quello piccino okay. Mentre gli altri vanno, questo e questo qui vanno nel, eh, nella vaschetta centrale. Doverò, io qui. Nella vaschetta centrale, d'accordo? Sì. Vado a lavare i bagni. Ciao. Ciao. Ah, poi un'altra cosa. Sì. Quando hai messo i detersivi, chiudi il cassetto, io ti imposto già la, la manopola sul 5 che li facciamo... Sul 6, io. fai sul 6, sul 6. Lì sì. è sul 3. Sul 6 che è il lavaggio veloce, tanto è solo da dargli una rinfrescatina. 4, 4 5 6. e 6. Adesso schiacci qui okay. qui. ok, quando hai messo i detersivi chiudi il cassetto e schiacci questo. Okay. Va bene? Ci vediamo dopo. Ciao. Ciao. Ciao. Ok ragazzi, non mi hai detto cosa fare adesso io lo faccio, vero, di non vogliare. è allora, stato facile. Mettiamo qui alle manette. Va bene, guardate. Mettiamo. E Adesso quella la cena ah, Tra 20 minuti prendo la maglietta andiamo Ani andiamo Oi, ciao. Hai fatto? Hai attaccato la lavatrice? Sì. Hai messo tutti i detersivi che ti ho detto? Brava, possiamo andare a prendere sì. Vanessina. Sì. Cos'è quello? Ah, oh, un altro rossetto, Anastasia. Ma non possiamo andare a prendere Vanessa col rossetto, se ti vedono i cavalli si imbizzarriscono Oddio. Si arrabbiano. Perché? Perché i cavalli il colore rosso non piace. Ah. Quindi non lo mettere, me lo fai vedere? Ma nemmeno stasera per andare a cena eh, No, lo... sì Hai solo 5 anni Non sei tu che hai compiuto 16 anni Tuo fratello Quando avrai 16 anni potrai fare quello che vuoi Ma perché la nonna te lo ha regalato? Gliel'hai chiesto tu? Sì Non si chiedono i regali Perché non lo volevo il mio compleanno Non lo volevi al tuo compleanno? No Perché era troppo tardi? Lo volevi prima? Sì. Mm. Allora noi dobbiamo fare un regalino alla nonna. Vabbè, con Adesso andiamo a prendere Vanessa, dai. Da qui. Da qui. Da qui. E basta. No, che cadi ti fai male, fra quattro giorni dobbiamo partire. Andiamo, mm, dai. Lo sai che giorno è oggi? No. Oggi è martedì. Ma mm. quanti giorni mancano? Sei ieri 7, oggi 6 ah. lunedì si parte dobbiamo preparare la valigia adesso? E... dopo la facciamo? no, dopo no, tra qualche giorno la facciamo e poi dobbiamo andare a fare la spesa da portare a casa sì. di là 1, okay? 2, 3, 4, 5, 6 sì come me che io faccio sei anni esatto novembre. così quando partiamo ho già sei anni no amore <ride> a novembre farai sei anni buongiorno amore bentornata sei assetatissima oggi hai la faccia rossissima hai preso molto sole vediamo guardati è vero? Sì. com'è andata con i pantaloni lunghi? bene? bene Ma Fine, hai lavato la mia maglietta? Eh, si, sì, guarda, si sta lavando adesso. Ho insegnato ad Anastasia a fare il bucato e l'ha lavata lei. Ok? Tra un po' è pronta, poi la metto in asciugatrice, così si asciuga subito. e Stasera so usciamo. È una merenda, amore, hai tanta fame. Ma sai che non mi hai raccontato cosa hai mangiato oggi? Che hai mangiato lì? e Non te l'ho preparata io la pasta? Eh. Mm. La bestia che ho comprato con gli spinaci, la bestia che era buonissima. Veramente? Meno male, sono contenta. Hai mangiato anche gli spinaci? Bravo amore, allora è meglio che non te lo faccio io il pranzo, però ho preparato il sugo se vuoi per domani. eh? Bene, sono contenta. Dai, finisci di far merenda che poi vado a prendere la maglietta e la lavatrice e la metto in asciugatrice, ok? One hour later, Vane, che fai? Dormi? Guarda che sono andata a suo controllare. Mancano ancora pochi minuti per la maglietta. Non devi dormire perché dobbiamo uscire. Lo so che sei stanca, però non devi dormire. Anzi, aiuta tua sorella che sta ritirando tutte le Barbie e le hai usate anche tu. Bravo, amore, che hai ritirato tutte le Barbie. Merendina, eh? Merendina, no, ti tiro di me. Cosa c'è? Il joystick. No. Merendina al cioccolato? Sì. Poi mangi stasera? Sì. Eh. Poi mangi stasera al ristorante? Sì. E che cosa mangi stasera? Le patatine? Ma ci sono dei giochi? No. Ah. È in centro. Ci siamo già andati. Cosa mangi? Le patatine con la bistecca? Sì. Sì? Sì. Ok. Andiamo a prendere la magliettina di Vane e mettiamola in asciugatrice. È pronta? Sì. Cavolo, è successo? Ma cos'è successo? Non capisco. Ma... Eh, no, ma si è macchiata! No. Devo chiamare subito Anastasia. Anastasia! Vieni su subito! Corri, corri, ti devo dire una cosa. Corri! Vieni, vieni, vieni, vieni. Ani ho tirato fuori la maglietta della lavatrice ed è tutta macchiata Ani guarda, guarda la maglietta, si è scolorita Anastasia ma cosa hai fatto? Mi, mi spieghi quali detersivi hai usato per lavarla? Ma l'hai chiesto tu Eh fammi vedere No! mi sono dimenticata questo ma questo qui era quello per lavare il bagno c'è la candeggina dentro l'hai usato? Sì, amore. Oh no! Ha scolorito tutto. E adesso come facciamo ma a dirlo? Ma tranquilla! Perché? Perché sono uno scherzo. Come uno scherzo? la maglietta è... come c'è un'altra maglietta? E te chi te la dà? Parla, parface, dopo gli dice uno scherzo Vanessa. Ma dobbiamo andare a dire a Vanessa che si è scolorita la maglia! Ma come uno scherzo? Ma cosa stai dicendo? Io non ho un'altra maglietta. Come si? Sì? Ma scusa, ma come. Ma l'hai messa tu adesso? Sì, ve la scondo, la guarda E perché abbiamo due magliette? Allora, vale, passavo, ci andiamo a dirgli che adesso non ho tesso Io la, la passo giù, la scondo E poi gli diciamo che tetto, Ieri papà è tornato a casa con questa maglietta Ma noi ce l'abbiamo già ah e quindi tu l'hai nascosta senza dire niente e hai macchiato volontariamente quella di Vanessa quindi a Vanessa cosa gli diciamo che c'è la maglietta macchiata e le facciamo uno scherzo sì. dai allora intanto questa la... lasciala lì intanto mettila lì sul letto e li... allora io porto giù quella macchiata e tu gli fai vedere questa dopo Sì. ok Senti guarda ti dico già che avrà una brutta reazione Vanessa eh? Si arrabbierà moltissimo di questa maglietta macchiata Va bene andiamo a darle la brutta notizia Andiamo Stadia fagliela vedere tu perché io non ho il coraggio Guarda cosa è successo Sì veramente e non lo so io avevo involontariamente dimenticato il detersivo per lavare il bagno eh, in cui c'è dentro la candeggina e sì, lei l'ha messo vabbè non l'ha fatto apposta Vanessa poverina ti ha fatto il bucato e pensava di farti una cosa carina e invece ha rovinato ma la maglietta sì, è la mia maglietta preferita Eh, ne compreremo un'altra amore che cosa devi dire Vane? pensa quanto è carina tua sorella tu devi sapere che tua sorella guarda mi chiedeva di una cosa eh? scherzetto adesso ti spiego lo scherzetto praticamente guarda abbiamo la stessa maglietta nuova tu non sai cosa è successo questo me l'ha raccontato lei oggi praticamente ieri papà è arrivato a casa con questa maglietta per te perché non era corrente che tu ne avessi già una e quindi lei ti ha macchiato la maglietta apposta, così ti dava, ti regalava quella nuova. E così abbiamo buttato via una maglietta. Comunque io direi che dobbiamo escogitare una vendetta. Vero Vanessa? Ciao! Mm -hmm. Mm -hmm. Senti qua, vieni qua. Qual è il tuo vestito preferito? Hai un vestito preferito? Scena muta, non me lo dice. Hai visto quante sì. furba? non me lo dice. Sì qual è? È uno È uno Non è questo Non è questo? No, mm. sì, lo scoprirò Lo scoprirò Comunque ragazzi dai Scherzo riuscito a ah, Vanessa Ma veramente lo scherzo è riuscito anche per me Perché io non sapevo niente Il video finisce qua perché dobbiamo andare a cena ed è tardissimo Iscrivetevi